Siamo qui in diretta da Casa La Terza. Oggi abbiamo come ospite Pietro Del Soldà, che ci raggiungerà fra qualche, spero, secondo. Pietro Del Soldà è eh, conduttore, autore e conduttore della, del programma tutta, tutta la città ne parla su Radio 3. È anche uno scrittore, un saggista e si occupa, parleremo con lui di, di informazione, di come eh, il Covid eh, in, questo, in queste settimane ha cambiato, sta cambiando il nostro modo di eh, recuperare informazioni, di informarci, eh, appunto utilizzando l'esperienza di, di, di Pietro che ha un osservatorio, Uh, assolutamente uh, interessante che è quello appunto di un programma come tutta la città ne parla che va uh, in onda tutte le, le, tutti i giorni, va in onda alle, alle 10 del mattino e tematizza quelle che sono le notizie appunto del giorno, quindi fa anche una selezione eh, tendenzialmente di quello, che, eh, il, di quello che è il panorama delle, delle notizie. Uh, stiamo aspettando ancora uh, Pietro, che non, ancora non vedo, però eravamo, dovrebbe arrivare a momenti. Uh, intanto saluto tutti i, i, i lettori che uh, stanno partecipando alla, a, questa, a questa diretta e chiedo a tutti di avere ancora un po' di pazienza perché appunto... Controlliamo, ma mi pare di capire che Pietro ancora non abbia mandato la richiesta di partecipazione. Eh, quindi, ancora un momento, eh, casa la terza continua eh, a fare le sue dirette tutte le, tutti i giorni, eh, dalle, eh, sempre alle 12. Abbiamo anche un po' ampliato il l'offerta anche con alcuni speciali uno fra tutti che vi vorrei ricordare è eh, quello della settimana prossima di, di giovedì non della settimana scusate ma proprio di, di, di, domani, di domani scusate con Luciano Canfora diretta alle 17 con Giuseppe la Terza però su Facebook eh, stiamo sempre aspettando Pietro eh, ripeto magari non sono stato chiaro domani pomeriggio sull'account Facebook di, di, di La Terza ci sarà un dialogo che l'hanno chiesto in tanti con Luciano Canfora e, e, e Giuseppe La Terza alle 17 ecco Pietro vediamo un po' riusciamo a prenderlo stiamo ancora aspettando ma ci siamo quasi il collegamento piccolo buongiorno ciao Nicola ti vedi bene, mi vedete bene? Sì. sì sì ti vediamo bene eh, mi hai costretto come dire a fare un lunghissimo monologo a cui non sono abituato non essendo io un uomo come dire, totalmente di radio come lo sei tu, quindi eh, mi hai fatto un bello scherzo comunque, possiamo incominciare eh, ri, ri, ri, per chi si stesse eh, collegando adesso eh, abbiamo Pietro Del Soldà autore e conduttore di un programma di Radio 3 tutta, tutta la città ne parla che è un programma che eh, ha come sua missione quella di tematizzare ogni giorno quelle che sono le notizie eh, fondamentali, cioè le notizie che dobbiamo sapere o la notizia che dobbiamo sapere, eh, facendo degli approfondimenti attraverso altri esperti, attraverso altri giornalisti, attraverso anche l'intervento eh, delle persone che ascoltano da casa. Innanzitutto eh, Pietro ti volevo chiedere, tu eh, come tutti stai lavorando immagino da casa, giusto? Sì, sì. buongiorno okay. a tutti, scusate il ritardo, eh, ma era stato tutto organizzato per far fare un bel monologo improvvisato a Nicola Attadio. ecco, eh, <ride> immagino. Eh, tua con la barba che... bianca da filosofo, insomma, direi. C ho solo, eh. ho solo eh. la barba no. da filosofo, da... sì. il resto non, non c'è nulla. Ma mh, lo sapevo che tu mi volevi fare questo scherzo, non l'ho immaginato perché eh, mi volevi mettere in difficoltà. Uh, tu conduci da casa, giusto? Sì. Come oh. quasi tutti i conduttori di Radio 3 in questo momento, in generale molti conduttori di Radio Rai, non tutti, insomma, ma nei limiti del possibile abbiamo già dall'inizio del lockdown cercato di <ride> ridurre la nostra presenza. Eh, in particolare nella nostra sede di Via Siago e questo vale anche per me. Io proprio, ormai da un mese non metto piede nel mio ufficio, il che non significa che nessuno ci vada, perché una trasmissione radiofonica, anche se più leggera di un programma televisivo, ha comunque bisogno e come di un'infrastruttura e di persone che consentano la messa in onda, facciano la regia, colleghino gli ospiti in particolare di, di un programma come tutta la città ne parla, tutte cose che invece devono essere fatte da lì. C'è soltanto uno studio vuoto, come dire, al di là del vetro, a differenza del solito, perché io sono a casa. Ora, la conduzione da casa ha cambiato, immagino, anche la modalità di lavoro, cioè eh, la riunione, le riunioni, immagino, le facciate in, in, in video chat. Sì, certo. Ma che cosa ha comportato, da, dal tuo punto di vista, nella, come dire, proprio, non solo fisicamente, ma proprio nell'approccio al tuo lavoro? Allora Sicuramente quello che il programma Tutta la città ne parla, per chi non lo conoscesse, ha la peculiarità di essere un, come dire, cotto e mangiato. Si, fa, si costruisce al mattino a partire dalle telefonate che arrivano al filo diretto di prima pagina tra le 8 e le 8.45 e poi in base agli argomenti sollevati dagli ascoltatori noi ne scegliamo una in una rapida riunione che si fa anche coinvolgendo il nostro direttore Marino Sinibaldi. Immaginiamo quale tema affrontare, come svilupparlo, quale ospiti chiamare. E, beh, tutto è cambiato, direi, nella nostra modalità, perché la presenza fisica eh, ovviamente garantisce una velocità nella comunicazione, nello scambio di idee, nel cosiddetto brainstorming, perché <ride> tradizionalmente le nostre veloci riunioni, che durano anche soltanto un quarto d'ora, venti minuti, sono fatte di scambi molto, molto rapidi, proprio perché siamo tutti vicino all'uno all'altro, spesso il direttore è al telefono, però come dire, eh, a parte lui, siamo un gruppo abituato a lavorare con degli automatismi, dei meccanismi molto veloci che adesso non ci sono, che vengono sostituiti dalla videochiamata, dai messaggi Whatsapp e come tutti credo abbiamo il problema che una, una chat su Whatsapp o su Telegram o su altri sistemi di messaggistica istantanea c'è cioè il problema che poi le cose si perdono, uno dice una cosa importante e viene sommersa da dieci risposte degli altri, cose anche banali se volete. Accanto a questa banale routine che si è modificata, però direi che stiamo resistendo molto bene, Beh, manca la presenza in studio, poi uno si abitua a tutto, però ecco per me andare in onda ogni giorno in diretta alle 10, pur non vedendo il pubblico di fronte ovviamente, ma avendo solo un regista e un tecnico al di là del vetro, significava entrare dentro una sorta di agorà orale, radiofonica. Stavo lì, sapevo che. mi immagino io normalmente quasi le persone che stanno sentendo dai diversi posti, casa, lavoro, macchina, treno, autobus… Ecco, stare a casa rende tutto questo un po' più complicato e soprattutto nei primi tempi quasi surreale, distopico, perché appunto una cosa che per me era legata alle dimensioni, alle sonorità, agli oggetti della diretta radiofonica, si è trasformata in, nella stanza a fianco a quella dove io dormo, mi sveglio e ovviamente, come potete immaginare, senza cambiarmi molto d'abito eh, faccio quello che normalmente faccio in studio, con tra l'altro una tecnologia e questo però è… È stato anche un grande salto in avanti nella conoscenza dei mezzi tecnologici, garantita nel mio caso addirittura da un'app che consente al mio cellulare di entrare in contatto con la sala controllo della RAI, che poi mi collega con la regia. E veramente, con, con un'app e con queste stesse cuffiette con le quali vi sto parlando ora, meglio di quelle senza filo, dovrebbe essere proprio dei pignori, eh, il cui microfono. È meno sensibile, ma un microfono come questo, tenuto davanti la bocca, si sta rivelando uh, paragonabile come qualità a quelli degli studi radiofonici del servizio pubblico, è davvero impressionante. Quindi questa è stata una grande scoperta. Poi, certo, alcune cose cambiano e vabbè, stare dentro un luogo di lavoro, soprattutto un luogo come Radio 3, fatto di persone molto intelligenti, amiche, un ambiente di lavoro molto molto bello. Mi, ma Manca a me, come immagino, ma anche a milioni di italiani che oggi lavorano da casa, ma poi, poi c'è il problema ben più grave di quelli che il lavoro non ce l'hanno, che stanno vedendo la propria condizione economica precipitare, quindi non ho neppure il coraggio di lamentarmi. No, assolutamente, da questo punto di vista possiamo dire che abbiamo tutti un grande privilegio, noi che possiamo continuare. In, in ogni caso a lavorare anche in modalità diverse ci possiamo permettere anche questo lusso. E, mh, anche se mh, ti volevo chiedere e poi magari entriamo un po' più nello specifico proprio del tuo lavoro e del, e del tema di, di, di, questa, di questa nostra chiacchierata ehm, la, la vicinanza dei due luoghi no la, la vicinanza la sovrapposizione no, del, del, della, della tua de, di casa con il lavoro cioè del tuo privato con il lavoro è una cosa che eh, ti, ti pesa di più o pesa di meno perché io sto, sto facendo questa domanda a un po' di persone e ho, ho notato che c'è tanta differenza cioè ognuno poi la vive in maniera diversa eh, volevo sapere tu invece come la, la, la vivevi se è una cosa che ti, ti, ti schiaccia o invece è una cosa che in qualche maniera ti permette di Uh, vivere la, la, la tua giornata che poi la giornata praticamente in casa è in maniera uh, più, anche più proficua ecco. no non mi schiaccia devo essere sincero mi sono dopo il, lo straniamento dei primi giorni mi sono abbastanza abituato anche se come dicevo non vedo l'ora di tornare al lavoro nel luogo uh, giusto non mi schiaccia è vero che il tempo aumenta anche se le dinamiche di riunioni a distanza e comunicazione con gli altri attraverso i vari mezzi di messaggistica in realtà si allung allungano i tempi, quindi c'è un po' di efficienza da recuperare secondo me in questo passaggio dal luogo di lavoro alla casa. Dal punto di vista personale però non posso assolutamente dire che mi sta, mi sta schiacciando, no? ce, la, ce la faccio, insomma leggo, ripeto, penso che siano ben altri i problemi. Poi, appunto, sono case che sono molto affollate, questo non lo è, non ho figli, il che rende tutto un po' più semplice ovviamente, eh, per cui mi considero in una condizione senz'altro privilegiata, Nicola, questo sono sincero. Pietro, oggi avete fatto una puntata, perché stanno anche arrivando uh, delle, delle, dei messaggi proprio su questo, sulla, sulla didattica a distanza e soprattutto anche su come si, si sta immaginando, diciamo così, il passaggio da una didattica a distanza a una didattica di nuovo, come dire, fisica, se ah, sarà possibile. Sì. Non, non so in quante... in Italia, almeno immagino, mi pare di capire, non sicuramente entro eh, giugno. Eh, il problema appunto della, della non fisicità nel momento in cui si ha una relazione come quella... Eh, docente, eh, studente è un tema abbastanza grosso, nel senso che è importante, nel senso che eh, fare una lezione magari non potendo guardare negli occhi anche perché le connessioni a volte non permettono di avere tutti collegati a video ma farla come se si fosse in radio praticamente eh, cambia, cambia, deve, cambia sicuramente la modalità anche di di trasmissione di un messaggio di quel tipo. Dunque, cambia molto. Sì, eh, noi abbiamo... Prego, prego è... pure la domanda. Eh? Che tipo di reazioni hai raccolto proprio a, a, um, lavorando proprio su questo tema in queste, in, in, queste, in queste settimane? Reazioni forti, dure, importanti, soprattutto perché sono testimonianze di qualcosa che non è adeguatamente raccontato dai media? E ancor meno dalla, diciamo così, dal dibattito pubblico e politico. Il fatto che non si tratta, e lo sanno molto bene, immagino che tra le persone che ci stanno seguendo ce ne siano che hanno questo problema quotidiano, non si tratta soltanto di una modalità nuova di fare lezione, ovviamente. Perché al di là dei problemi giganteschi di natura organizzativa della vita familiare, per cui tra un po' milioni di italiani e genitori torneranno al lavoro sapendo che i loro figli stanno a casa e quindi che, si, che succede? Soprattutto per i bambini più piccoli è, è abbandono di minore lasciarli a casa. E non è neppure così facile trovare una babysitter e farlo in sicurezza dal punto di vista sanitario. È un grande costo, il bonus babysitter potrebbe non bastare. Ma soprattutto quello che si sta perdendo, devo dire stamattina particolarmente in trasmissione abbiamo un numero di telefono a cui arrivano messaggi sms e whatsapp. Le grazie al quale io veramente ho di fronte agli occhi mentre conduco la trasmissione una, un mare di testimonianze. Tra l'altro si possono anche andare a leggere, se andate sul sito di Radio 3 c'è la sezione SMS che abbiamo pubblicato, quelli tra le 10 e le 11, di persone che raccontavano quello che sta succedendo ai loro figli, che bambini o adolesc adolescenti o adolescenti stanno subendo un processo di, potrebbe dire, desocializzazione. Perché la scuola è sì, certo, un luogo in cui si trasmette un sapere attraverso le diverse discipline e materie, ma è soprattutto un'altra cosa, è il primo contatto con un mondo non privato, al di fuori del guscio familiare, ed è lì che si costruisce la, la natura di cittadino di ciascuno di noi e il rapporto con gli altri, con i propri pari. La scuola non è solo il luogo in cui si impara la matematica. Eh, la geometria, il, la storia, o l, la grammatica, è un luogo in cui si incontrano le persone, in cui si fanno le amicizie, in cui ci si innamora dopo una certa età, o anche sempre più presto in realtà. E, e tutto questo è, come dire, messo eh, nel freezer, in congelatore. Molti ascoltatori Nicola lamentano. Oltre al fatto che la lezione a distanza è vista con diffidenza, seguita con fatica, poi bisogna essere anche molto bravi, quindi ci sono insegnanti più adatti, altri che lo sono meno. Ma soprattutto si sentono sempre meno parte di un gruppo, parte di una comunità e questo comprime e influisce negativamente sulla possibilità di apprendimento. Questa è un'emergenza che non è stata adeguatamente eh, messa come dire, in prima pagina eh, da, da, da parte di tutti, a partire dal governo che certo ha tantissime sfide gigantesche, però non si può dire ripartiamo, riapriamo le fabbriche, ricominciamo a lavorare e dei figli per ora, visto che le scuole possono essere focolai, ci pensano i genitori, perché questo ci pensano i genitori con un'incertezza sui tempi che mette in dubbio addirittura il fatto che a settembre si torni a scuola. Certo. o se si tornerà, si tornerà forse con ritmi alternati, facendo ancora largo uso della didattica a distanza. Tutto questo, questa incertezza, infilisce pesantemente soprattutto su bambini che hanno appunto solo quella come finestra sul mondo esterno e che oggi lamentano diversi genitori, mi piacerebbe sapere se è un'esperienza condivisa anche da, da chi ci sta seguendo, lamentano il fatto che alcuni dei loro figli… Si stanno un, stanno un po' involvendo dal punto di vista della comunicazione con gli altri, soprattutto gli altri che non sono i genitori o i fratelli o le sorelle. Eh, hanno meno voglia di uscire, il mondo esterno, dal momento che fuori non si può fare nulla, non gli interessa. Un bambino o un ragazzino non gli ne frega niente di fare due passi fuori perché fa bene alla salute. E questo sta comportando una progressiva mh, indifferenza, se non addirittura. Paure in alcuni casi per quello che c'è fuori. E tutto questo sarà da, da affrontare. Bisognerà ricostruire un legame, una rete, un tessuto che unisce i bambini al mondo di fuori. Certo, infatti, mentre tu parlavi, pensavo proprio a questo, al fatto che il racconto della didattica a distanza è stato un racconto più, tra virgolette, tecnico, cioè sulla, sulla possibilità di avere delle buone connessioni, sulla capacità dell'insegnante di adeguarsi a questo nuovo tipo di didattica, ma si è meno, come dice, si è meno concentrati sulla, nel racconto appunto di questa nuova fase sul riverbero di questo tipo di, di questa modalità sul, re, sulle relazioni interpersonali di quei ragazzi che stanno dall'altra parte, no? che eh, è, è abbastanza uh, naturale che un conto è stare da soli in una stanza e concentrarsi su una voce e, e, e che ti spiega delle cose, un conto è stare in una classe con altri compagni scambiarsi degli sguardi rispetto a una cosa che ha detto un insegnante l'insegnante che guarda quello scambio di sguardi che si regola che capisce che cosa sta succedendo all'interno di un gruppo e modula in qualche maniera il suo discorso anche rispetto a, a quella sensazione a quell'atmosfera che legge dentro quel gruppo questo ovviamente è, una, è sicuramente un tema di, di, di grande interesse e anche secondo me di grande di, di grande interesse anche da, proprio da un punto di vista del racconto di quello che sta succedendo. Posso interromperti, Nicola? Rubarti, il mestiere di conduttore di formazione professionale, perché scorrono anche i messaggi su Instagram di chi ci sta seguendo. Certo. E c'è Alessandro che infatti dice: In Italia i bambini non sono considerati un bene pubblico ma un bene privato. Ai bambini arrangiati! Beh, la sensazione è un po' questa. Cioè la questione cioè. dei bambini, la mancanza, la privazione di quella socialità essenziale non solo per l'apprendimento ma per la formazione della personalità, è una cosa che si può per ora considerare un problema privato. Ci stanno i genitori e magari i fratelli e sorelle ci pensano loro. Poi certo, magari in autunno proveremo a, fare, a ricucire, a rimarginare. E, è chiaro che questo non vuol dire avere una soluzione subito. Probabilmente una soluzione non c'è nell'immediato, però caspita almeno mettere all'ordine del giorno e farla diventare un oggetto di dibattito nei, nelle ore infinite di discussioni televisive eh, su messe Eurobond, benissimo, domani vedremo cosa accadrà all'Eurogruppo, ma forse rubare un po' di tempo alle alternative di finanziamento delle spese che dobbiamo affrontare, che sia eh, un fondo europeo, e, e dedicare qualche ora in più a questo argomento che entra come nella carne viva delle famiglie eh. e nella vita vera delle persone, beh, non sarebbe male sono assolutamente d'accordo Pietro e mi sembra una, quello che tu hai annotato mi sembra assolutamente dovrebbe essere necessario uh, però appunto mh, questo tipo di, uh, di approccio si fa fatica a vederlo e si fa fatica a vederlo anche proprio nell'informazione e proprio a proposito di questo ti volevo chiedere um, cosa chiedono gli ascoltatori, da un punto di vista dell'informazione, cioè in queste settimane, dal tuo, da, da quello che vedi tu, tra gli sms, le richieste, i commenti, eccetera, che cos'è che manca, che cos che, di cosa chiedono, uh, a cosa chiedono risposte, maggiori risposte o maggiori informazioni? Perché, beh, in eh. parte ho già risposto, nel senso che chiedono appunto approfondimenti sulle questioni della loro vita quotidiana vera che non sono solo le preoccupazioni sanitarie. Chiedono quindi, diciamo così, dei racconti anche che siano oggetto di discussione e poi di decisioni pubbliche condivise questi aspetti dell'esistenza, il lavoro, il peso incredibile che ricade ancora una volta sulle donne, perché è vero che le donne sono meno colpite da Zilus per ragioni che un giorno i virologi ci spiegheranno, gli immunologi, nello stesso tempo però, è vero che il lavoro di cura dei bambini, ovviamente, con ricaduta addirittura sull'occupazione delle madri, forse, nei prossimi mesi, e di chi sta male, ricade ancora una volta su di loro, perché come è noto la, la, la struttura familiare italiana è ancora or fortemente orientata e gravata da un gender gap che non riusciamo a risolvere, quindi chiedono di parlare di questo. Chiedono di parlare anche delle questioni mediche, va benissimo, anzi, cioè, come dire, la salute è la prima preoccupazione di tutti in questo momento. Forse chiedono, eh, questa è una interpretazione che faccio, più informazione meno ansia, <ride> meno dibattiti ansiogeni e anche, credo, un po' più… Accordo e raccordo tra gli scienziati. Ieri a Radio 3 è andato in onda su Radio 3 Scienza, un programma davvero eh, meritorio in questo momento perché è una delle fonti più preziose di informazione su, sull'epidemia, sulla pandemia. Eh, quello che è, è da Rossella Panarese ha intervistato uno dei più grandi scienziati italiani, il fisico Guido Tonelli, che da fisico però ha qualcosa da dire perché non è solo una questione di medici e virologi la pandemia, il quale ha giustamente posto l'accento sul fatto che la scienza deve cercare di innanzitutto di evitare i contrasti, i conflitti a colpi di Twitter tra eh, virologi che sono diventati un po' i protagonisti della scena televisiva e che entrano nelle famiglie, sono quasi tutti dei nostri parenti, no? alcuni di loro, i più famosi. Ma a parte questo, che diciamo, dipende molto dal narcisismo di alcuni spesso, evitare per esempio di eh, e questo gli ascoltatori lo chiedono di alimentare false certezze di dire c'è questa ricerca, l'ho fatta io e il mio gruppo, e, e quindi vale. E fidatevi. Poi il giorno dopo arriva un altro che dice che quella cosa, quel risultato non è vero. Per esempio, ora si sta cambiando idea, mi pare sulla risposta farmacologica. C'è di nuovo maggiore fiducia nei farmaci antiretrovirali, quelli costruiti per contrastare l'HIV, eh, mentre fino a qualche settimana fa si privilegiava la clorochina. No, tutti parliamo di cose che non conosciamo, tra l'altro si improvvisiamo immunologi. Però chiedono alla scienza che è sottoposto a un compito gigantesco, non solo sul fronte della ricerca, ma anche sul fronte della comunicazione, un po' più di pacatezza, serietà e soprattutto di essere trattati, di no, questo diceva Guido Tonelli ieri, mi va di riportarlo, eh, di eh, considerare il pubblico come un pubblico di adulti e non di bambini, che quindi non è solo affamato di certezze come i bambini che chiedono perché, perché, perché, ma esporre in pubblico anche la natura del metodo scientifico che è fatto di certezze provvisorie sempre falsificabili, di risposte che non sono mai esaustive. Quindi non In farsi inglobare, questo è come dire un messaggio anche al mondo della scienza, dalla logica mediatica che invece chiede il titolo, la risposta, la certezza. Infatti, è proprio questa è un'altra cosa interessante perché, come dicevi tu, eh, la scienza mh, viene percepita appunto attraverso i social network, i tweet, le cose come… Un ancoraggio di certezza assoluta no se lo dice la scienza allora è così ma la scienza invece il suo statuto è, è, è tale proprio perché è falsificabile perché è, è, si mette sempre in discussione e, e quindi ha una sua di fatto fragilità rispetto a quello che è eh, soprattutto una situazione come questa che è un po intrinseca e che in qualche maniera invece noi tendiamo a, ad eliminare dal discorso forse anche perché ci sentiamo molto deboli, molto fragili, ci sentiamo in, in, in una situazione in cui che facciamo fatica addirittura, come eh, direbbe eh, Salmon, facciamo fatica a narrare perché ci mancano un po' le parole, uno shock così forte questo, nelle nostre abitudini, nella nostra vita, nella nostra, nel nostro modo di concepire il mondo. Eh, che eh, appunto dobbiamo rifugiarci in alcuni punti fermi e la scienza tendenzialmente ci è sembrato, ci sembra un po' un punto fermo al quale eh, ancorarci. Eh, però è un bel tema, un tema assolutamente, assolutamente importante sul quale Sarebbe bello riuscire poi ad approfondirlo anche con, con, altre, con altre letture. Forse è proprio una sfida riprendendo proprio gli studi di Salmon, quello che ha il francese che ci ha spiegato che cos'è lo storytelling in politica e come sia tutto basato sulla narrazione, la seduzione, ormai il dibattito politico, provare da questa sfida, da, dall'aver capito quanto è importante avere informazioni certe e precise, non ingannare, non illudere, pensiamo al caos sulle mascherine per dirne una imparare appunto a tornare a una comunicazione politica e pubblica in generale meno improntata alla seduzione dello storytelling, senza nulla togliere al fatto che le storie sono importanti per coinvolgere il pubblico, per carità, però mantenendo di più la barra sulla ricerca e su, sulla, sulla, sulla certezza dei dati, anche dando più credito al pubblico, che non è fatto solo di bambini che vogliono essere imboniti da favole che agganciano le loro emozioni. Uh. Carlo Greppi, che è oltretutto è un nostro autore, che forse tu hai avuto anche ospite, ci scrive: eh, eh, Siamo in una società che non conosce che cos'è la conoscenza, citando Moren. Tu che dici? È, è proprio così. Beh, beh no, mi rifaccio. Siamo... guarda, mi, mi ringrazio Carlo Greppi per la, lo stimolo, perché in effetti anche quello che dicevamo sulla scuola ne è un buon esempio. Pensare che... La scuola possa essere interamente trasferita o per mesi e mesi sostituita dalla didattica a distanza, significa compiere un enorme errore su che cos'è la conoscenza. Perché la conoscenza non è: si potrebbe ritornare al mio amato Socrate, protagonista di, quali, di altri lavori che ho fatto, non è eh, trasferire acqua da un recipiente pieno che sarebbe quello dell'insegnante a dei recipienti vuoti che sono teoricamente i cervelli dei ragazzi. Eh, la conoscenza vera è molto di più. E implica coinvolgimento, partecipazione, dialogo, messa in discussione, apertura alle idee dei ragazzi. E, da un certo punto di vista, l'e-learning e la didattica a distanza, se non sono fatti in maniera smart, ma sono pochi quelli a saperlo fare, e coinvolgente, fanno fare un passo indietro, altro che un passo avanti. Sì, tecnologicamente sembrano un passo avanti, ma sembrano ritornare a una modalità frontale che rende passivi ascoltatori i poveri studenti. E soprattutto alla base ha quel fraintendimento per cui la conoscenza sarebbe solo un trasferimento di nozioni e non invece un percorso, un processo fatto di dialogo, di coinvolgimento e anche di apertura alle idee degli altri. Senza Insomma, questa roba tutto qua tutto la conoscenza non è tutto. niente, non siamo terminali, non siamo noi device e supporti in cui inserire informazioni. Assolutamente, assolutamente perché appunto se non c'è la relazione eh, a quel punto la conoscenza non, non, non, non si forma in qualche maniera. Uh, ritornando invece alla questione dell'informazione, uh, può sembrare un'osservazione un, un banale, però va da sé che l'emergenza, emer, ormai non è più un'emergenza perché col passare del tempo un'emergenza così lunga diventa una nuova normalità, chiamiamola così. Però, il Covid ha un po' impoverito no? il paniere di informazioni, nel senso che se noi sfogliamo un giornale, se noi guardiamo, un, un, dei, un, guardiamo un, un programma televisivo, eccetera, tutto si riduce un po' a tutto quello che è legato al Covid. È vero che è un, un, un, un fenomeno globale che ha fermato il pianeta, eccetera, eccetera, però io ho un po' la sensazione che... Eh, ci stiamo un po' perdendo qualcosa rispetto a quello che sta accadendo intorno a noi ci sono tante problematiche che sono state messe assolutamente in secondo piano e che forse non è proprio giusto che sia così tu hai questa stessa sensazione o sono io che sono un po' pessimista sulla, sulla, sulla qualità della nostra informazione? Chiederei da una risposta duplice, ambivalente, perché da un lato sono ovviamente d'accordo con te, io da settimane, non so più quante sono le puntate consecutive, di tutta la città ne parla, dedicate alla pandemia e ai suoi effetti e ci stiamo dimenticando, rimuovendo cose decisive che accadono nel nostro territorio, o fuori dai nostri confini, la crisi dei migranti tra Siria, Turchia e Grecia, la guerra in Siria in Yemen, eh, l'Afghanistan, la Libia, la guerra di Libia. L'altro giorno sono riuscito a farci un breve approfondimento con Francesca Mannocchi, ma se ne parla troppo poco. Quindi sicuramente c'è, come sempre accade, come quando fu venne l'11 settembre, quando ci fu, fu la crisi economica di Le Mamblade, ci sono quei temi che riescono a condizionare, monopolizzare l'attenzione di tutti, e quindi necessariamente ancor più di un programma come tutta la città ne parla, ve lo faccio io, che dipende dalle telefonate degli ascoltatori, è difficile che chiami qualcuno a prima pagina, Radio 3. Per parlare d'altro. Dall'altra parte però c'è un, un lato B di questa mia risposta, perché ci stiamo rendendo conto di come questa situazione, questa pandemia, eh, sia pervasiva esattamente come il virus che nella sua invisibilità penetra qualunque meandro della nostra vita, no? e neppure la mascherina riesce a bloccarlo del tutto, e dunque a condizionare tutti gli aspetti, tutte le cose di cui normalmente parlavamo. Quindi può essere anche un'occasione per ripensare le condizioni strutturali, per esempio, del mondo del lavoro, il problema dell'occupazione femminile, della scuola, del rapporto tra generazioni, il rapporto tra le famiglie, il rapporto tra Paesi e il rinnovato nazionalismo quando si dice <ride> è minacciata la sicurezza, l'economia nel suo insieme che dovrà essere ridiscussa. Una, eh, ci sono molte idee in circolo che non riguardano solo il come dare liquidità nelle banche alle imprese che è vitale ed è la prima cosa da fare. ma. Questa è anche un'occasione per ripensare un modello di sviluppo, per esempio. No? Cioè... E ripensare a un'economia impostata sul fatto che la sanità va comunque sotto la voce spesa pubblica e dunque inevitabilmente, soprattutto per paesi indebitati come il nostro, una spesa da tagliare e ridurre il più possibile. Eh, questa è un'ottima occasione per ripensare e riportare in particolare la sanità e la ricerca al centro dell'attenzione, al centro dell'opinione pubblica e magari anche un giorno nelle campagne elettorali, che bello sarebbe no? una campagna elettorale fatta non più sui barconi ma sugli ospedali o no, sui centri quindi, di ricerca. Quindi diciamo è ambivalente la cosa perché è talmente onnipervasivo, passatemi il brutto parolone, eh, il virus e la pandemia che ha provocato che consente in realtà di parlare di tutto quello, cioè tocca tutti gli aspetti della vita e non solo mettendoli in crisi ci offre anche poss la possibilità di guardarli con occhi nuovi, come quando un giocattolo viene sì, un po' rotto, però è l'occasione per guardare anche tutti i suoi meccanismi interni e magari farlo ripartire quando la pandemia sarà finita in modo migliore, eh, riaggiustando anche meccanismi che già prima erano rotti. Certo, questo porterà grandi sofferenze, io sono contrario alle palingenesi del saremo migliori, andrà tutto bene, non ci credo, però l'idea che il virus entrando dappertutto, ci consenta anche di guardare questo tutto con occhi nuovi mi fa dare alla tua risposta, alla tua domanda, una risposta che è appunto duplice. Da un lato sì e monopolizza l'attenzione, dall'altro è anche un modo per ripensare quasi tutte le cose importanti della nostra vita individuale e collettiva. Ma infatti potrebbe essere, mh, sintetizzando, un'occasione per metterci un po' alla prova da un punto di vista anche un po' della, scusa il termine un po', un po semplicistico, anche della fantasia rispetto a quello che si può e e si può chiedere o si può trasformare o si può eh, si può organizzare insieme in maniera diversa avendo un vincolo esterno appunto che è il covid che è un po' certe volte mi sembra, adesso, eh, mi, mi sembra la, la, la cosa curiosa di quando ci, ci dicevano molti anni fa anzi qualche anno fa ce lo chiede l'Europa no? sì. ce lo chiede il covid no? e e siamo costretti a ripensare tante cose e forse può essere la buona occasione per ripensarle in maniera anche più, più, più positiva per tanti, più democratica forse. L'Europa è il caso emblematico, insomma, è in gioco il suo futuro e <ride> questa è davvero una crisi che può rivelarsi anche una straordinaria opportunità, se la sapremo cogliere, se la sapranno cogliere tutti i Paesi membri, cioè cambiare completamente la prospettiva, siamo totalmente totalmente in una condizione comune e, e questo può portare forse, vediamo cosa succederà domani, a, anche una, a decisioni comuni, eh, finalmente mettendo in secondo piano l'interesse nazionale, anche perché l'interesse nazionale eh, sull'economia a, a corto respiro, l'industria tedesca, l'industria dell'auto tedesca per esempio non va da nessuna parte senza la componentistica che le fornisce l'industria lombarda. No? Quindi eh, è veramente un'opportunità vitale che quindi consentirà forse all'Europa di ripensarsi. L'esempio forse più importante. Assolutamente, assolutamente. sono assolutamente d'accordo eh, con te, anche se non dovrei esserlo, perché dovremmo avere un, un, un, una specie di, di, di, non dico di conflitto, però, però come, fanno, come si fa a non essere d'accordo con te su questo? Eh, a proposito di ripartenza, un'altra cosa che eh, ti volevo chiedere sempre nella, a, a, riguardo il racconto di queste settimane. All'inizio della, della, della, della pandemia, quando c'è stato il lockdown e tutto il resto, uh, ha fatto molto scalpore l'idea che poi è rimasta un po' nella, di, nella, nelle parole di Macron che siamo in guerra, no? Mm. Oggi questa cosa qui eh, continua un po' a circolare in maniera un po' sotterranea, tant'è vero che eh, stiamo andando verso la celebrazione del 25 aprile e qualcuno eh, dice dovremmo ripensare questa fase 2 come, una, come un dopoguerra. Mm. Ora a me devo dire, mi, mi lascia un po' perplessa. La, la, la, la, la, la, la, come dire, mi lasciava perplesso il, il paragone della guerra, mi lascia perplesso anche. Il, il, il paragone del dopoguerra e, e come mi lascia perplesso anche l'idea di questo 25 aprile di liberazione che mh, deve tenere dentro tante cose che sono invece forse che non, non c'entrano niente con, con il 25 aprile tu che idea ti sei fatto su questa, su questa volontà di raccontare poi un po' non dico militarmente ma con l'idea appunto della trincea siamo in guerra, dobbiamo l'idea dello stato di eccezione più che rassicurare più che dare come dire, una, un, un, un elemento di, di, di razionalità al tutto mi sembra che un po' vada a, a, a, a solleticare un po' quelle che sono le nostre angosce ancora di più di quanto non, non, non, non lo faccia la situazione stessa sì, sicuramente la metafora della guerra e tutto il suo armamentario di termini prima linea, trincea eh, aumenta l'ansia e la, quell'idea e questa sensazione di mobilitazione generale che è già presente di fatto e non ha bisogno di essere ulteriormente rinfocolata dalla scelta di queste parole. Quindi io, per indole, pacifista, sono d'accordo con te. Devo dire che l'altro giorno questa mia inclinazione è stata messa, non il pacifismo, ma insomma il fatto di usare queste parole ora è stata un po' messa alla prova dall'ascolto. Di nuovo, mi, mi spiace, mi rifaccio ancora a Radio Trescenza: Scienza, un'intervista fatta al primario infetticologo dell'ospedale Mi guarda, che è assolutamente un pacifista, non è un uomo, il quale però ha detto, sempre intervistato da mi pare da Rossella Panarese, che beh, stiamo attenti perché in realtà noi sul fronte medico e virologico stiamo veramente combattendo una guerra che è quella che è la metafora che più si presta per spiegare a chi non si intende di medicina cosa fa il sistema immunitario, cosa fanno gli anticorpi contro un virus. Davvero dentro il nostro corpo, quando viene, entra il virus, si combatte qualcosa di molto simile a una guerra in cui c'è un nemico, una linea del fronte, dei contingenti che devono essere riforniti, che possono essere schiacciati e bisogna aiutarli con magari eh, delle nuove forze immesse attraverso i farmaci o l'ossigeno. E quindi lui diceva sì, mi rendo conto che è un linguaggio sbagliato, però. Se vogliamo veramente capire cosa accade, per esempio nel nostro corpo, quando il sistema immunitario e gli anticorpi si trovano di fronte al virus e magari proviamo anche a inserire dei farmaci, beh, la, il modo di funzionamento della guerra è quello più adatto. Se però poi invece noi spostiamo le parole, il linguaggio bellico in più in generale, alla società italiana come sta affrontando la pandemia, beh, lì sì, sono d'accordo con te, anche perché non solo perché la guerra è brutta e questo provoca ansia in chi ci ascolta, ma anche perché la guerra presuppone tra gli umani la presenza di un nemico. Ora, se è giusto considerare il virus nemico degli anticorpi. Per quanto riguarda noi come società, eh, beh, noi siamo abituati a pensare alla guerra come un nemico con cui poi dopo si arriva a un certo punto alla vittoria, alla sconfitta o ad accordi di pace. No? Cioè Rimane sempre una controparte. Il nemico insegnava, Carl Schmitt è colui che definisce la comunità degli amici, io non sono molto d'accordo che questo sia l'unico modo di leggere la parola amico e nemico, ma insomma, è un'altra storia. Però la cosa importante è che presuppone esista un nemico. A auspicare un accordo. Quindi nessun accordo di pace è possibile e poi tornando a noi più in generale siamo tutti insieme eh, noi umani a, di fronte a una sfida eh, in, che peraltro è invisibile se non nelle sue conseguenze sanitarie. Per cui sono d'accordo che forse bisognerebbe magari limitare l'uso delle parole belliche quando si tratta di capire se vogliamo spiegarlo anche magari a dei ragazzini che cosa accade dentro il corpo umano e poi invece quando si parla di noi, della ripartenza, magari attingere al linguaggio del boom della, del dopoguerra italiano per quanto riguarda l'impiego di risorse, no? questo abuso della figura del piano Marshall. Eh, ecco, vabbè, quello può anche per intenderci essere utile per far capire l'importanza del momento, l'epocalità della fase che stiamo vivendo. Però appunto Stiamo attenti perché, come tu dici, la parola guerra, nemico, armi, battaglia implicano e inducono ancora più all'ansia le persone che ascoltano. Eh sì, per incoraggiarci leggo un, un commento, eh, giusto per, eh, per essere ancora più meno, come dire, meno in ansia, dice diciamo. eh, bisogna spostarsi con immaginazione al dopo autunno, quando i dati della recessione saranno crudi e prospettare da adesso riconversioni idonee ad affrontare quel dato drammatico. In effetti quello che un po' manca, ma questo come dire, è, è, è anche normale e non siamo noi due in grado di poterne, non dico discutere, ma anche prospettare delle cose, sono gli scenari, nel senso che gli scenari sono sempre molto, molto vaghi, non abbiamo idea di esattamente, non dico esattamente, ma anche eh, in qualche maniera di quello che potrà essere lo scenario sociale, economico dei prossimi mesi rispetto alla, a, a quello che sta accadendo adesso. Quindi sicuramente eh, il tema dell'incertezza è un tema fortissimo, tant'è vero che eh, ora diciamo, le due paure che si contendono diciamo, il, il, il, le, le, le, le nostre esistenze sono quella del contagio ma anche quella del futuro. Tu su questo eh, che, cosa, che idea ti sei fatto rispetto sempre... Alla, al, al fatto che hai la, la possibilità di raccogliere giorno per giorno come se fosse un, un focus group continuo quelli che sono gli umori, è vero di, di una parte selezionata sono quelli che scrivono, mandano gli sms, whatsapp però non sono pochi e hai questa, questo privilegio appunto di leggere il paese ogni mattina rispetto a quello che accade e, e, tu che idea ti sei fatto su questo? Ma è indubbiamente il tema di fondo è proprio questo qui: cioè l'incertezza. Oltre alla paura del contagio, che, che magari può essere, potrà essere mitigata nei prossimi mesi nell'attesa del vaccino, dal fatto che si stanno facendo molti passi avanti anche per quanto riguarda le terapie, la risposta farmacologica, il fatto che gli ospedali saranno più attenti e più attrezzati. Quindi forse sul fronte sanitario sarà anche giusto un po' mitigarla la paura se uno si contagia. Se non ha proprio malattie gravi concomitanti, dovrebbe riuscire a superarla abbastanza agevolmente oggi rispetto a quanto è accaduto in provincia di Bergamo di Brescia, per esempio, fino a 20 giorni fa, due settimane fa, anche se il numero di morti, come vediamo, è ogni giorno devastante. Però poi c'è l'incertezza. Noi già vivevamo un mondo segnato dall'insicurezza. No? Tutto è profondamente interconnesso, ed è questa l'altra grande lezione che ci dà questo virus. I virus e le epidemie ci sono sempre esistite, no? Si diceva, eh, ma c'è stata anche l'epidemia, la peste, si tirano in fuori Manzoni, Camiu, Boccaccio, però il fatto è che qui il virus è arrivato… una volta viaggiava a piedi o via nave quando arrivava un topo magari infetto al porto di Venezia dove nacque l'idea della quarantena. Oggi, in tempo reale, si parla che di, di, di, di, di polmoniti interstiziali sospette che sono state diagnosticate e non si capiva da dove venivano già a novembre nelle zone di Alzano Lombardo in provincia di Bergamo, perché lì per esempio l'interconnessione produttiva con la Cina è immediata, c'è cioè un continuo via vai. Quindi, questa interconnessione però produce anche grandissima incertezza sul futuro, perché non siamo più in grado di controllare quello che ci accade intorno. Questo è, era evidente prima, ora lo è diventato di più. Quindi si è inspessito come dire, il, il, il, quello strato di, di, di insicurezza che, che, che pesa su di noi, sui nostri sogni, sui nostri progetti. E già prima l'insicurezza del futuro generava mostri, no? e appunto la necessità di coalizzarsi magari reagendo a questa insicurezza trasformandola in rabbia contro un nemico, uno degli esiti classici dell'insicurezza che ha determinato poi il protagonismo politico dei movimenti cosiddetti sovranisti, che sono ancora protagonisti della scena, anche se in Italia sono all'opposizione. Per cui mi sembra che sia dal punto di vista politico che dal punto di vista personale sia, sia la cosa con cui fare i conti. E forse anche per una volta provando ad allenarsi all'incertezza, tollerarla, sopportarla. è una palestra straordinaria questa. Tutti noi non abbiamo idea di cosa faremo tra un mese, non parlo solo, sono tanti di quelli che proprio non sanno come oggi campare, perché il dramma economico è un altro tema che non abbiamo toccato, è quello ovviamente più doloroso forse accanto a quello sanitario. Però poi c'è proprio il fatto di non sapere come ci si organizzerà, come sarà la vita propria dei propri cari. E navighiamo a vista come mai prima e credo che però sia venuta fuori, grazie a questa terribile pandemia, la sostanza vera della vita contemporanea, che è fatta di incertezze, di impossibilità di progettare, di continui e istantanei legami e cambi di scena che noi non possiamo controllare. Cerchiamo però, di vivere questa fase anche come una palestra per allenarci mettendo, come dire, un po' in soffitta eh, le, eh, le, le, le abitudini del passato che volevano ancorarci a riferimenti saldi, validi per tutti. Eh, questa roba non vale più. certo. Ha messo in chiaro la, quella che è la nostra fragilità, di fatto. No? Nel senso, di, eh, Noi spesso abbiamo, guardiamo sempre da un'altra parte quando siamo quando non abbiamo un, un vincolo esterno così forte che ci mette davanti alla nostra fragilità. Il Covid ci, ha, ci spinge a riflettere, ad abituarci anche a questo, a, ad abbandonare quel desiderio di onnipotenza, no? di sconfiggere tutto, di programmare tutto, di governare tutto. Non è, non è possibile. Abbi sappiamo che... Eh, non è possibile e all'interno di questa consapevolezza dobbiamo, eh, dobbiamo, dobbiamo fare i conti rispetto a questo. Mi piace molto un commento che dice che bisognerà ricostruire un capitale di fiducia per gestire l'incertezza. La fiducia diventa un elemento chiave di tutto, per, per uscire da questa, da questa situazione. La fiducia che negli ultimi anni un po si, è, si è un po' sgretolata, la fiducia sì. verso le competenze, la, la fiducia verso le classi dirigenti, la fi, fiducia verso gli, come dire, i, i, i corpi intermedi, i giornali, l'informazione, eccetera. Dobbiamo ricostruire eh, partendo, partendo proprio da, da questo aspetto. Un'ultima cosa, poi eh, ti, ti saluto. Eh, tu eh, hai appena pubblicato un libro che è uscito ahimè proprio al momento no, del, del, del lockdown eh, si chiama sulle ali degli amici filosofia dell'incontro e, e filosofia dell'incontro in questo momento mi sembra quello di cui forse avremmo bisogno perché eh, tu partendo sempre dai classici partendo da, da socrate da, da platone da aristotele eh, L'amicizia che oggi possiamo esercitare in una modalità un po' diversa da quella a cui siamo stati abituati ad esercitarla fino, fino a che non arrivasse questa pandemia, in qualche maniera ci fa sentire, diceva Aristotele, come tu, come, come scritto anche nel, nel tuo libro, ci fa sentire che esistiamo. Ecco, forse ti faccio una domanda un po' complicata, ma eh, che cosa, come la possiamo esercitare oggi questa questa amicizia, come facciamo a, a, a, a, a sentire che esistiamo attraverso l'amicizia nell'epoca del distanziamento sociale in cui appunto le relazioni sono mediate attraverso appunto come, come, come in questo momento noi due ci parliamo, siamo amici, ci conosciamo da tanti anni, però eh, non ci, ci guardiamo negli occhi ma non è la stessa cosa di come quando o passi in casa editrice o vengo io a trovarli in radio anche se stiamo facendo un bel dialogo che magari senza questa pandemia non avremmo fatto. No? Ci sono opportunità nuove. Il libro io l'ho scritto ovviamente durante il 2019, l'ho finito di scrivere all'inizio del 2020 senza pensare a quello che sarebbe accaduto. Certo sì, è uscito proprio in libreria, il giorno, non è arrivato in libreria perché le librerie proprio quel giorno hanno chiuso, per la prima volta nella storia, con un sottotitolo, una filosofia dell'incontro che sembrava un invito alla trasgressione. Eh, però tu hai giustamente ricordato quella frase di Aristotele che per me è centrale, la fa, attraverso un po' tutto il libro dall'inizio alla fine, quando poi mi avvicino alla modernità a con Montaigne, anche con un poeta e scrittore che ho molto amato che era Alvaro Mutis, Nietzsche, cercando sempre di usare la filo delle parole della filosofia per capire la quotidianità. Io metto nei miei libri insieme la mia esperienza filosofica e il mio lavoro quotidiano immerso nell'attualità. Beh, io credo che quella frase che è decisiva, è bellissima e misura tutta la distanza tra l'idea di amicizia, di filia eh, antica, greca, che era innanzitutto una questione politica e non solo privata, come tendiamo ad intenderla noi. No? Cioè noi siamo abituati a relegarla, magari dandole anche molta importanza però in uno spazio che sta al di fuori del confine della nostra vita pubblica, della nostra professione. E, come dire, tra amici si sospendono finalmente le regole, le gerarchie che dominano il mondo là fuori, il mondo del lavoro, il mondo politico, il mondo pubblico, il che è un gran bene, per carità ci mancherebbe altro. Dal punto di vista greco questo non ha molto senso perché come dice soprattutto Aristotele, Filia è il cemento della polis, senza Filia non si danno comunità politiche, i legislatori, dice lui, danno, considerano la Filia di maggior valore della stessa giustizia nel, per la vita di una città. Ora, questo per noi non è pensabile, però può venire per noi una grande lezione da questa idea del rapporto tra filo e tra amici. Come appunto un rapporto che ci consente di mettere in pratica il nostro bene e di sentire appunto l'un l'altro che siamo vivi. Una esperienza così forte di contatto con l'essere che altre modalità di relazione non riescono a dare. Ora, questo io credo sia il tipico esempio di una saggezza greca che pur nella sua inattualità e abissale lontananza storica è in grado di parlarci e di smuovere qualcosa che noi abbiamo dentro. E che risulta ancora più evidente, Nicola, secondo me in questa fase. Perché forse per la prima volta ci siamo resi conto, molti di noi credo, di quanto sia preziosa e vitale. La condivisione con gli amici, gli amici veri, tra l'altro, l'esperienza di tanti è che in questa fase, eh, subito dall'inizio del lockdown, si è cominciati a parlare, a fare lunghe telefonate, non basta più il messaggio Whatsapp, c'è tempo per fare. Il messaggino si trasforma in una telefonata di 40 minuti a volte. No? Andando anche a toccare i temi di fondo, come va davvero, questa ridiscussione della vita, delle sue categorie, si fa insieme alle persone più care, che certo ora non ci sono, e questa privazione del corpo lo renderà ancora più prezioso quando torneremo ad averlo a disposizione, il rapporto fisico, la presenza, l'abbraccio, la stretta di mano, l'avventura insieme, il viaggio insieme, tutte cose che ora sembrano sogni, no? Ma, e quindi avranno ancora più valore quando torneremo a farle, mi auguro. Dunque una grande lezione che dimostra come, io cerco di dirlo attraverso tante figure diverse nel libro, intrecciando filosofia antica e, e scene della contemporaneità, eh, sia la cosa più importante, la cosa da mettere al tema, al centro della nostra vita. Io scrivendo quelle cose, così come nel mio libro precedente, pensavo a, in generale al pubblico, ma di tutte le età, ma in particolare ai ragazzi. Io con l'altro libro, non solo di Cosa d'amore, avevo girato l'Italia, ero stato in tantissimi licei e devo dire che spero di poterlo fare di nuovo. Mi manca tantissimo questo raffronto, perché proprio chi si affaccia nell'adolescenza all'età adulta ne ha bisogno. Matera, scusami, ti interrompo, già come? te stanno città, ti hanno già invitato a Matera eh, qua. vi aspetto a Matera e lo presentiamo eh, ci sono già stato so, eh, avanti, mi ricordo, a Palazzo Lanfranchi mi pare 200 ragazzi delle varie classi, di liceo, di Matera e spero di rifarla lì, come lo va a Milano a Faenza, a Bari eh, in tanti luoghi in Campania in Emilia Romagna, in Veneto spero di rifarlo presto, perché credo che per, per loro, ma poi in realtà per tutti noi anche per chi è abituato a avere vabbè, il lavoro, la vita seria pubblica e poi c'è il weekend, il tempo libero gli amici con cui passare qualche serata a scambiarsi qualche messaggio, sia il momento invece di capire che l'amicizia è ancora di più. Non è solo divertimento insieme, non è solo, dice Socrate, io questa cosa la metto in scena eh, ricostruendo, interpretando a mio modo la morte di Socrate, non è solo un volersi bene, non è solo una questione di affetto, ma è una questione di eh, un camminare insieme in un percorso che è di conoscitivo. L'amicizia è anche conoscenza. E poi si intreccia mirabilmente, in questo Socrates, Socrate di Platone ci offre degli spunti attualissimi e geniali col nostro rapporto con la bellezza, io metto insieme amicizia e bellezza facendo vedere che sono forse quasi due categorie equivalenti, il paradosso ubriacante di Socrate, e poi ancora il fatto che l'amicizia non sia solo una questione umana. Platone di nuovo ci insegna attraverso il timeo, e queste cose vengono messe insieme, io intreccio le parole del timeo con quelle di Guido Tonelli, il fisico che citavo prima che ha scritto Genesi, il fatto che l'amicizia la, non sia solo una questione umana, l'amicizia è così intesa come questo contatto più profondo con l'essere che ci fa sentire che esistiamo implica anche che ci fa sentire parti di un contesto più grande, una natura non più come fondo a disposizione, diceva Heidegger, da saccheggiare, un arsenale da prendere come il petrolio eh, che tra l'altro sta crollando in queste ore mentre parliamo, ma sia qualcosa di cui noi siamo parte. Per cui io posso immaginare che ripensare, rimettere al centro della nostra vita l'amicizia così come provo a presentarlo nel libro, significhi anche fare dentro di noi quasi una transizione ecologica, eh, abbracciando il mondo e guardando la natura le sue manifestazioni in maniera diversa. In fondo anche la pandemia è stata provocata da un errato rapporto tra città e campagna, in Cina e tra uomo e animale. Eh, guarda Pietro, sarebbe, dovremmo farne altre, diciamo, di, di, di puntate con te. Leggo messaggi entusiastici. Pietro, è bellissimo ascoltarti. Uh, fioccano gli inviti e io sono onorato di averti sia come, come amico che come collega perché uh, le cose che dici sono sempre molto non, non solo esatte ma riescono a cogliere alcuni aspetti di, di quello che è il nostro passato di quello che è la nostra cultura di quella che è la filosofia che abbiamo studiato a scuola io l'ho studiato anche all'università e le fai rivivere attraverso appunto poi collegandole a quella che è il nostro vissuto quotidiano, che è, secondo me è uno dei migliori servizi che si possano fare a quei testi e a quello che raccontano e a quello che cercano di, di, di dirci ancora, ancora oggi. Quindi eh, ci stiamo avviando, anzi siamo avviati verso la alla, alla conclusione, ti ringrazio veramente tanto di aver accettato questo nostro invito grazie a te, mi sto quasi commuovendo per le tue parole, quindi è proprio il <ride> <Vabbè, allora, okay. ride> momento um, ti volevo chiedere come ultima cosa sì. se ci eh, potevi dire quello che è il tuo un libro che stai leggendo in questo momento, che hai letto, che ti sembra interessante da, da, da leggere o consigliare ho oh, ripreso in mano questo libro bellissimo di Giosuè Calaciura, Borgo Vecchio, Sellerio, un racconto lirico che per chi conosce lo scrittore siciliano o chi non lo conosce è davvero un'introduzione favolistica e, e, e lirica e quasi epica dentro la vita di alcuni personaggi di un sobborgo eh, degradato di, di una Palermo immaginaria in realtà, che è un viaggio strabellissimo che ho, avevo fatto e ho rifatto e di cui consiglio eh, vivamente la lettura. Ottimo ti ringrazio molto grazie eh, a voi e grazie, grazie a tutti e, e, per i messaggi questa... che hanno mandato che sto leggendo anch'io sullo schermo del mio telefono grazie di questa bellissima chiacchierata vi aspettiamo eh, domani con uh, l'appuntamento sempre alle 12 per, um, per casa la terza avremo ospite um, Maurizio Viroli con Ludovico Steidel e si parlerà di nazionalismi al tempo del Covid, proprio uno dei temi cui abbiamo accennato e che mi sembra assolutamente interessante. Che La cosa, seguirò, assolutamente, che cosa vuole dire eh, essere, come dire, il, come si trasforma il concetto di, di, di patria repubblicana e come invece eh, bisognerà una volta per tutte, forse questa è l'occasione giusta, Abbandonare i, i nazionalismi che sono altrettanto inutili in questo momento. Grazie a tutti, a voi, e grazie ancora a, a Pietro. Grazie, Ci vediamo. Ciao. ciao. ciao.